Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose noci coperte di cioccolato. Queste delizie sono veramente facilissime e velocissime da preparare. Preparandole non dovrete andare al supermercato e spendere una fortuna per comprarle, perché con pochi ingredienti riuscirete a farle tranquillamente anche voi e farete una bella figura per un bel pensierino di Natale. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 300 g di noci e 300 g di cioccolato fondente. Per prima cosa tagliamo il nostro cioccolato grossolanamente, perché poi lo metteremo a sciogliere a bagnomaria. Mentre il nostro cioccolato si sta sciogliendo ci occupiamo delle noci e non ci rimane altro che versarle in una padella calda spadellarle per bene e lasciarle tostare per circa 5 minuti. Ecco, il nostro cioccolato si è fuso e le nostre noci sono già ben tostate. Bene, ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e non ci rimane altro che aggiungere le nostre noci al cioccolato... E mescoliamo per bene finché tutte le noci non saranno ricoperte alla perfezione di cioccolato. Poi, aiutandoci con due cucchiai, prendiamo un pochino di noci e le trasferiamo su un foglio di carta da forno. E fatto ciò, le mettiamo in freezer finché si solidificheranno, cioè saranno belle dure, per circa un quarto d'ora o venti minuti. Ma guardate come sono venute bene le nostre noci ricoperte di, di cioccolato! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. Ma prima di procedere vorrei farvi vedere una bellissima idea regalo per Natale. Come potete vedere abbiamo messo alcune delle nostre noci ricoperte di, di cioccolato dentro un sacchettino e l'abbiamo abbellito con alcune decorazioni natalizie e con questo noi vi assicuriamo che vi siete salvati un regalo di Natale Ma tornando a noi, io non vedo l'ora di assaggiare queste noci e adesso lo faccio! Ragazzi sono la fine del mondo ci sono queste noci croccanti